Allora, abbiamo visto questo famoso allineamento, lo rivediamo velocemente, questo allineamento, tanto per entrare, vedete come nel primo modo eh, non sia possibile avere un allineamento eh, biomeccanico adeguato, la biomeccanica sapete cos'è, no? E rendere efficiente ed economico un'attività un quindi, in questo modo qua, io sposto subito in avanti la, la spalla dell'arco, attivo già i dorsali, vado in ancoraggio e in questo modo qua vediamo poi questo famoso trasferimento, mantenimento, eh, mira, eh, espansione, rilascio, come deve avvenire, perché credetevi con l'arco nudo è facile dirlo, ma non è incredibilmente difficile farlo, ma ancora di più capire come cavolo farlo. Perché c'è poca massa, poca roba che abbiamo a nostra disposizione... Eh? E lo vediamo, lo vediamo questo. E qua saltiamo via velocemente. Allora, un'altra cosa da dire, per quanto riguarda la grip sull'arco nudo. Allora, se è vero è vero che comunque la grip è una cosa abbastanza personalizzabile, abbastanza, anzi deve essere personalizzabile, deve essere fatta in modo tale che riesco a allinearmi con, con, con buona economia e sicurezza, eh, sempre di più, e questo l'ho visto, dal 2006 in avanti, perché prima del 2006 non esistevano queste grip. Allora, dal 2006 in avanti e lo dico nel 2006 perché la prima grip che ho visto così me l'ha messa in mano Filippo Crini con l'inclinazione della grip fatta in questo modo qua l'inclinazione per un arciere destro l'inclinazione verso destra ok? io tutti gli archi, sempre di più, ora tutti quindi dal 2006 sempre di più, ora tutti, ripeto tutti, hanno le grippe con l'inclinazione in questo modo qua. Allora, io mi devo, devo capire molto evidente che biomeccanicamente qualche mente sopraffina ha stabilito che debba essere così. Secondo il mio modestissimo parere, e del tutto... Fallace, deve essere al contrario. Non solo deve essere al contrario, ma deve essere come è sempre stata fino al 2006. Allora, saranno stati tutti stupidi fino al 2006. Ripeto, saranno stati tutti stupidi, hanno fatto un record del mondo, tuttora imbattuti. Da allora in avanti i costruttori hanno pensato bene di fare le impugnature in questo modo. Non va bene, per l'arco nudo non va bene, non va bene perché mi costringe a fare come farei con l'arco limpico, ad allinearmi in modo che per l'arco nudo è un grosso problema. Allora, questa era anche un'impugnatura che era stata fatta così, perché nonostante io l'abbia detto al costruttore dello Smart Riser, questo mi ha detto delle menti importanti hanno stabilito che l'inclinazione deve stare di là. Allora, io vorrei conoscere queste menti straordinari che vi facciano capire perché, ma vi assicuro che invece è molto meglio se sta al contrario. Se voi avete ancora a caso qualsiasi arco tipo avalo, tanto per non fare un nome, qualsiasi, radial, l'impugnatura di fabbrica è fatta con queste ok? come è stata fatta prima di adesso. Ora si trovano tecnicamente del controllo. Io ho fatto altro e l'ho riportata in queste condizioni. o anche, quando avevo l'altro price cosa ho fatto? Mi sono fatto dare, che su quello non c'è, perché non hanno fatto un arco mancino. Con quest'arco mi sono fatto dare un'impugnatura mancina. L'impugnatura mancina è perfetta per un per destro. destro. l'impugnatura mancina è perfetto per un ciclo chissà perché l'hanno fatta, fatta così magari negli archi olimpici più famosi del mondo <ride> Vabbè, abbiamo visto, queste sono tutte cose classiche, questa è la posizione io, io più eh, deleteria, ok? Le altre invece sono almeno, almeno la seconda. La trazione ovviamente deve venire in linea con i necessari accorgimenti, l'abbiamo visto, no? Gli accorgimenti di preallineamento a velocità adeguata e deve dare inizio alla bactention, esattamente come abbiamo visto che io riesco a fare con questo piccolo escamotage. L'ancoraggio al nudo l'abbiamo visto. Quando, scusate se vado un po' veloce se no fino più, vedete il P2 come andava in ancoraggio, adesso non lo fa più. Eh, se dietro però andava in ancoraggio, e molti lo fanno ancora ora, con il dito sul zitto sul, dito, sul Questo è di molti anni fa. Adesso non lo fa più così, è più indietro esattamente come me, anzi per quanto riguarda l'ancoraggio voglio ancora dire una cosa molto importante. Allora, l'errore più grosso che voi potete fare, l'errore più grosso che voi e mi sento di dirlo questo, mi sento di dirlo. L'errore più grosso che voi potete fare a un arciere arco nudo è dirvi come deve ancorare. L'ancoraggio dipende dalle misure troppamente, non dipende da come deve ancorare. Prima abbiamo visto che un ancoraggio può essere qualsiasi, ma dipende da dal dall'abbraccio o dalla misura del cuore, da come lo L'ancoraggio deve permettere di essere comodamente in allineamento. Dopodiché, manco di dottore. però un'indicazione di massima. un'indicazione di massima si può dare, un bravo istruttore sa fa come farti regolare, sa anche delegare le sensazioni all'arciere in modo tale che lui possa capire qual è il modo migliore per ottenere un allenamento biomeccanicamente valido. Questo è importante, eh? Perché non esiste un metodo di ancoraggio a esiste un metodo biomeccanicamente valido. Beh, per quello che ho detto, devi delegare al tuo, al tuo arciere le giuste sensazioni, in modo che il feedback poi avere un feedback. Lui deve saperlo, non te. Lui deve saperlo, non voi. È lui che tirerà le frecce. Voi dovete essere il tramite Se no ancora della bocca tira come vanno vanno, no? Gli allineamenti eh, dovranno essere biomeccanicamente vado. L'ancoraggio deve essere biomeccanicamente bando affinché si ottengono. Un... Nell'arco liquido è più facile, sono sotto, sono sotto, è molto facile capire poi come sistemare. L'arco lutto sono per forza avanti, è un dramma, un disastro. Un disastro perché devo essere assolutamente alto e laterale. È diverso, è enormemente diverso. Fermatevi, eh? Anche per dire che sto sbagliando. Eccovi qua: vedete la mia patelletta, come era fatta. Ora non è così, io ho trovato questo sistema. Questo mi entrava qua nel labbro e mi creava un pre-clicker. In modo tale io sentivo la patelletta qua e poi back tension finché non toccavo la freccia che mi faceva da clicker, tac. tutto in modo estremamente veloce, forse Chris si ricorda, era una cosa clicker-puglia, pur non avendo un allineamento muscolarmente valido, quindi yeah. le forze non erano minimamente allineate, ma la dinamicità e questo possibilità di non pensare comunque a cosa stanno succedendo, ma solamente a queste sensazioni dovute alla patelletta e alla corda sul naso, permettevano di essere estremamente precisi. L'ancoraggio del cioè l'ancoraggio del abbiamo l'abbiamo visto, può essere infradito come questi due campioni. Ho anche tre dita sotto, come fornasia, per esempio, e questo spagnolo, Paolo Sacchetti, Trasferimento, anche qua, diciamo, sono sempre le stesse cose, i muscoli sono sempre gli stessi, le sapete tutti nel modo più assoluto, eh? Quali sono i muscoli dorsali? Attivare, il problema non è tanto quali sono i muscoli, e come farlo capire ai nostri, ai nostri allievi come poterlo fare, adesso poi lo vediamo, perlomeno come l'ho risolto io. Cosa succede nell'arco limpico? questo lo dice sempre chi si l'attivazione della bentensia provoca con l'espansione del torace, e evita il collasso, rende possibile l'emassazione del bicipite, dei pettorali, consentendo un miglior rilascio ed evitando le anticipazioni, concentrandosi ovviamente in modo più opportuno vedete bene molto spesso, quante volte io vedo ma, ma, ma una cosa incredibile incredibile soffermarsi a vedere arcieri che tirano in questo modo qua cioè completamente disassati per due motivi uno che gli avete detto che devono stare in questo modo qua all'angolo della bocca che non riescono a fare niente, non riescono a mettersi questo, quest'anno così. Questo si muoverà oppure avrà delle torsioni che sarà il peggio del peggio. Ce li tanti, troppi, troppi. Bisogna portarli, portarli da così a così. Oh. Io non sono un atleta, non sono il nulla più assoluto, si può fare, si può fare e fa prima perché provocherà meglio errori del tiro. I controlli sono gli stessi che utilizzano, anche qua fermatevi eh, se io salto un po' di passaggi, ma no? i controlli sono sempre gli stessi del bracco, andate al viso un po' dalla corda, la posizione della corda sul, sul Riser che ovviamente nell'arco nudo io consiglio, ecco anche qua una posticola, molto spesso, questo viene un po' dalle scuole, molto spesso vedo che eh, si muota un pochettino po la testa perché così vedo la posizione della corda almeno sulla faccia del, del Riser, ok? vedo la proiezione della corda, sapete bene che nell'olimpico la proiezione della corda deve andare esattamente lato della diotra, oh, vero, no? perché io sono molto sotto e quindi la corda ce l'ho sull'occhio e quindi è molto più facile, invece nell'arco nudo sono sul, sul viso per motivi di devono più alto e quindi molto spesso la proiezione della corda ce l'ho addirittura sul bottone, non è un problema. Non è un problema, non è un problema. non occorre ruotare la testa, occorre stare in posizione eretta, bella, comoda, biomeccanicamente valida, ancoraggio, espansione, ovviamente attivare il tensione trasferimento e rilascio. Ok? E sono allineato. Se sei dritto no, la porta sul lupo del lato.. No, perché la porta ce l'ho un pochino spostata di lato e quindi la vedo non riesco a vederla come la vedrei con l'arco Essendo di qua di lato devo per forza piegare la testa per poterla vedere. Piuttosto che modificare il mio assetto tutte le volte è bene che io abbia una stabilità che posso ripetere continuamente in modo più, meno caotico possibile mi tolgo una variabile una variabile in meno cioè, se non si fa eh, però la corda in qualche modo deve comunque essere... Ma la vedo, devo, la devo vedere sempre allo stesso punto eh. ovviamente, perché la testa deve essere sempre allo stesso punto cioè, non allora, modo, sì, ma, ma per, per questo concludere questo. La, la, la, la faccenda voi sapete bene che la geometria ci dice che da un unico punto passano infinitamente ok? quindi se è vero come è vero che io devo mirare in qualche modo devo mirare no? allora se io ho solo la punta della freccia per poter mirare non è una collimazione non può essere una collimazione perché da un unico punto la geometria, quando ci sbagliamo passano infinitamente io non so dove andrà la freccia, perché io la posso mettere, sì, nel centro del bersaglio, ma ho un solo punto a disposizione. Perché hanno inventato i fucili e le pistole? Perché hanno due tacche di mira. Io devo allineare le due tacche di mira affinché sempre la geometria mi dice che tra due punti passa l'unica retta. Allora, tra quei due punti tra cui passa un'unica retta, posiziona la retta al centro del bersaglio e sono sicuro che la freccia andrà lì. Ho più probabilità. Quindi se ho due punti posso avere una collimazione certa. ok? Ma nell'arco nudo, nell'arco olimpico, non ce l'ho, ho un unico punto. Qual è la seconda... La, la seconda oltre al mirino, l'attacca di mira sulla volata e la diotra, cosa c'ho? L'occhio e la testa, ecco perché la testa devo essere sicuro che debba sempre essere esattamente, tiro dopo tiro, sempre allo stesso punto, sempre ferma nello stesso punto, se no avrei un fucile, eh? sì con un'attacca di mira ferma, ma con una diotra svitata, che balla in modo continuo farò mai centro? a volte sì certo, ah, certo. Eh. <ride> grazie di questa domanda certo che sì ma come un orologio rotto certo, sì, sì. come un orologio rotto ti un orologio rotto dove? farò l'ora esatta due volte al giorno ma il tiro con l'acqua non funziona così certo. il tiro con l'acqua funziona che quando è ora Devo avere. Io guardarla e devo essere l'ora esatta e non devo aspettare che per combinazione sia il momento giusto. Adesso arriviamo al bello. Cosa vuoi dirmi prima? È ancora pertinente? Sì, ne parlo adesso. parlo adesso allora abbiamo visto eh, come si usa la punta della freccia no? la punta della freccia si può usare in questo modo qua contro mirare e quindi questo sarà il gap cosiddetto cap shooting di mirare in un punto per colpire in un altro normalmente si, tira, si mira sotto vediamo anche qual è il modo migliore Normalmente io consiglio sempre di tenere la punta della freccia a lato del centro, a lato del centro. Ma vedremo perché questo è il punto cardine. Quindi piuttosto che sotto io penso che sia meglio averla a lato e vedremo perché è meglio vederla a lato, o meglio non vederla. Allora, ne parliamo poi dopo. Vediamo ancora un attimo eh, il mantenimento dell'espansione, sempre le stesse cose, no? Fermatevi senza paura se qualcosa mi... non ve lo ricordate più. Il rilascio aderentillo non può essere pilotato, sapete benissimo, se si stacca la mano non mi allineato, se la mano scivola sulla guancia ho no, più buone probabilità di avere un tiro più allineato follow through, ci permette di mantenere la tensione sul bersaglio fino all'ultimo momento, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera eh, me ve lo insegnate voi, no? Eh, come se un corridore che corre i 100 metri pensasse che a 100 metri sia finita la gara rallenterebbe anche solo eh, senza pensarci invece deve pensare che la gara dura 150 metri perché il traguardo lo devo tagliare al massimo della gara. Stessa cosa vale per il tiro con l'arco. Il rilassamento psicofisico è una cosa molto importante che viene un po' tralasciata, no? Viene un po' tralasciata perché specialmente nell'allenamento, eh, anzi normalmente no, come dice, dice, dice, dice, ma non lo faccio mai, non lo faccio mai. Quando tiro, ok? Si dice faccio un bel follow through, quando lo faccio e poi però questa fase questa fase è molto importante è molto importante perché è una cosa che è appena successa che mi permette di acquisire informazioni a me accetto non al... quindi voi dovete puntare molto su questo punto su attivare il rilassamento psicofisico quindi il reset, ma soprattutto il, la percezione delle sensazioni riguardo poi all'impatto che è avvenuto. Quindi se sì. abbiamo qualcosa da modificare. Nella cena, ricordate, è molto più importante di voi. E questa è una cosa che sempre meno viene... Vediamo qua, rilasci in tutti i modi. alla Pindu, lui atleta, non può farlo. Anche il Lobo, vedete anche la mano come è, è morbida, Marco Montremolesi, campione del mondo, questa è una croata, molto brava, la nostra Giulia Barbaro, una delle atlete più titolate. quattro campioni del mondo. Più di più. No, più di più di nessuno. Una volta stabiliti i contenuti della sequenza di tiro, l'arcere deve ripetere accuratamente i gesti e posizioni, stabilizzare e dosare lo sforzo durante l'intera sequenza, secondo ritmi appropriati, distinguere e organizzare diverse azioni che spesso vanno svolte contemporaneamente. Beh, questa è la metodologia. I passi contenuti che compongono la sequenza di tiro sono dettati dal livello dalla capacità dell'arciere, ovviamente. La sequenza di tiro aiuta l'arciere, bla, bla bla bla bla bla, e questo ve lo leggete, ovviamente, no? fanno parte poi della tecnica di tiro. Compito di ogni istruttore che tali fondamentali vengono acquisiti e sviluppati già dall'inizio della torre. Ah, prima della mira, che la vediamo dopo. Eh, questo è interessante come mi alleno la pagna? Okay. Sì, lo no, facciamo